Venditalia 2022 continua Siamo allo stand di Caffè Torraldo la torrefazione napoletana con oltre 60 anni di storia e siamo in compagnia del suo responsabile commerciale Italia per il vending e l'OCS Simone Di Bartolomeo Buongiorno Simone e bentornato dinanzi ai microfoni di VendingTV.it. Bentornato Fabio, che bello rivederti Uh, buongiorno a tutti uh, coloro che ci ascoltano. Allora eh, Simone tu hai una mission oggi quella di dire a tutti loro dopo ben quattro anni dall'ultima comunicazione attraverso i microfoni di Vending TV che cosa Toraldo propone quest'anno a Venditalia per l'OCS e i caffè in grani. Allora uh, vi presento un poco tutte quelle che sono diciamo le novità che abbiamo portato qui a Milano Venditalia uh, dopo 5-6 mesi da host uh, finalmente una fiera in presenza è bello rivedere tutti i clienti eh, e anche conoscere nuove persone con la speranza che diventino clienti. Noi eh, questa fiera abbiamo presentato eh, la Capsula compatibile dolce gusto in doppio formato. Abbiamo o oh, il formato da 100 contenente 5 sacchetti da 20, eh, come possiamo vedere qui in... Eh, Eccola qui, eh, doppio codice EAN eh, sia eh, da 100 oppure con sac 5 sacchetti da 20 quindi dà la possibilità all'esercente di vendere entrambi i formati oppure presentiamo la nuova capsula da 50, eh, capsula imbussata singolarmente con doppia barriera che ci permette diciamo, di salvaguardare quello che è la Roma fin quando non viene diciamo, aper eh, aperto l'alluminio eh, fuoristante. Ma non è l'unico prodotto che avete realizzato e presentato qui. Naturalmente c'è stata un'anteprima proprio a OS, ma il popolo del vending ne ha avuto una piccola traccia. Presentiamolo ufficialmente oggi qui a Venditalia. Allora, presentiamo anche quella che diciamo, è tutta la gamma di infusi e solubili. Eh, su Dolce Gusto presentiamo, come si può vedere, tutta la linea con 13 miscele, Uh, in uh, astucci da 16 capsule sono prodotti solubili mentre uh, abbiamo per quanto riguarda il prodotto cialda uh, ese uh, 44 mm tutta la linea infusi dove abbiamo 11 nuove miscele scendiamo nel dettaglio riesce a ricordare tutte e 11 qualità come si chiamano? Uh, allora, per quanto riguarda le, uh, le cialde, uh, dovrei ricordarle tutte dato che il, diciamo, il, uh, è il mio lavoro, il mio pane quotidiano, mettiamolo diciamo, sotto questo aspetto, abbiamo uh, orzo, uh, ginseng, per quanto riguarda le cialde ovviamente abbiamo orzo, ginseng, ventre piatto, tisana buonanotte, frutti di bosco, infuso zenzero e limone, uh, zenzero e cammella, curcuma, limone e miele, tenero e tenero e limone. Beh, ce l'hai fatta, le hai eh, dette tutte undici, tanto... eh, porca miseria, qui eh, Insomma eh, sei degno di un uh, gioco a quiz televisivo perché eh. io l'ho fatto con un tantino di cattiveria, ho detto vediamo se ricorda tutte undici le qualità che vanno a presentare e sei stato veramente molto bravo e abile, bravo, complimenti, complimenti Simone, sei un professionista. Grazie Fabio, grazie per le belle parole, poi dette da te riempiono il cuore? Beh, io ho cercato semplicemente di colmare non tanto il cuore ma il vuoto eventuale perché ho detto questa non la taglio, se la sbaglia gli tiro le orecchie e invece no, sei stato veramente bravissimo. Complimenti davvero, davvero Simone. Simone ci incontreremo prossimamente in altra intervista per raccontarci qualche altra primizia di Caffè Toraldo. Va bene Fabio, è sempre un piacere rivederti, un saluto a tutti e buon proseguimento. Alla prossima. Ricordiamo però qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui chi è dall'altra parte vuole entrare in contatto con te o con l'ufficio commerciale di Caffè Toraldo. Allora abbiamo doppia mail o info chiocciolacaffettoraldo.it o altrimenti clienti chiocciolacaffettoraldo.it Ovviamente eh, le, le mail, questi sono mail aziendali di riferimento dove veicolano anche le mail commerciali che saranno girate a me di persona eh, seguite direttamente da me o dai miei agenti e dalla mia rete commerciale. Grazie, grazie davvero per la professionalità e il contributo per questa intervista. Grazie Simone. Grazie mille a te, un abbraccio a tutti.